Ciao, sono Carlo Chirio, bassista cunese. Sono qui da Fuori Tempo Strumenti Musicali per farti sentire questo Squire Jazz Bass. Questo Squire è un classic vibe, riedizione degli anni 70, ha un ottimo rapporto qualità-prezzo, eh, a me piace molto per la tastiera in acero con i dots neri, così come lo facevano appunto negli, negli anni 70. È un basso dal peso, dal peso medio, diciamo, quindi non è leggerissimo ma neanche molto pesante ed è ben bilanciato. La configurazione del jazz bass eh, prevede due volumi su ogni singolo pickup, quindi questo qua sopra è il pickup up eh, al, al manico, mentre quello sotto al ponte. E poi c'è il controllo dei toni che rende il suono un po' più chiuso o un po' più aperto. Ad esempio, questo qua è chiuso, invece se lo apro... suono molto più squillante che io prediligo. Eh, come scelta dei pick up in particolare l'uso soprattutto quello al ponte perché dà un suono molto medioso e con una, una buona un buon attacco una buona definizione mentre invece il pick up eh, eh, al manico più eh, rotondo quindi conferisce rotondità al suono se volete provare questo bel basso venite da fuori tempo a Cuneo invece se volete imparare a suonare il basso elettrico potete contattarmi sul mio sito www.carlochirio.com anche per lezioni online oppure in presenza in provincia di Cuneo ciao